Pace e bene, cari amici, ben trovati. Alleluia, Cristo è risorto. L'annuncio della Pasqua è come un lampo di luce, capace di attraversare e squarciare le tenebre più fitte specie di questo tempo buio e doloroso. Epidemie, povertà e morte sembrano far da padrone, sembrano aver inghiottito tutto. Sembra quasi che nessuno possa aprire i sigilli del sepolcro nel quale ci troviamo. E invece non è così. Delicato, incisivo, luminoso e caloroso si leva l'annuncio della Pasqua, Cristo è risorto. In Lui... La morte è vinta, la sofferenza redenta. La croce non ha l'ultima parola, è collocazione provvisoria, come disse felicemente Don Tonino Bello. E allora percorriamo insieme il Vangelo della veglia della notte, provando a identificarci ancora più intensamente nelle donne e nei primi discepoli. Alle prime luci dell'alba, ecco le donne correre al sepolcro. Matteo specifica che vanno a visitare la tomba. Eh sì, Gesù aveva risuscitato a questa vita almeno tre persone. Aveva detto che sarebbe risorto, ma la morte è la morte. L'hanno visto crocifisso, morto, chiuso in un sepolcro e vanno per vedere la tomba. Potremmo dire che si aspettano di trovarlo morto in quel luogo di morte, come se tutto fosse finito, come se quella sofferenza non avesse più nulla da dire. Possiamo quasi immaginare quei passi, il passo tipico di chi va a piangere la persona amata, di chi non si può raccapacitare che tutto sia finito in quel modo. Chissà, forse i volti pallidi, bagnati dalle lacrime. E la domanda, ma come può essere finita? Come può essere morto l'amore? Eppure eccole lì, davanti al sepolcro, tra il dolore e l'incapacità di rassegnarsi, di accettare che tutto debba finire così, a differenza dei discepoli, dei maschietti, chiusi nel cenacolo, in preda allo sconforto, forse in cerca di soluzioni, le due donne invece sono lì, capaci di non fuggire, di resistere, con quella capacità tipicamente femminile di stare nell'attesa, coltivando la ricerca, l'interiorità, facendo quasi da collante tra il risorto e i discepoli, facendo eco delle parole di Gesù. Nel volto di queste donne forse ci sono molti dei nostri volti, forse troviamo anche il mio e il tuo. Portiamo dentro la certezza della fedeltà di Dio, ma le tenebre sembrano essere troppo fitte. E c'è una lotta, fidarci oppure no, credere oppure no. Le donne vanno al sepolcro, vanno aspettandosi di trovarlo sigillato. In fondo ognuno di noi, come ha detto Don Tonino Bello, a una pietra enorme messa all'imboccatura dell'anima che non lascia filtrare l'ossigeno, che opprime in una morsa di gelo, che blocca ogni lama di luce, che impedisce la comunicazione con l'altro. È il macigno della solitudine, della miseria, della malattia, dell'odio, della disperazione, del peccato. In questo momento del coronavirus siamo tombe alienate, ognuna col suo sigillo di morte. Queste donne vanno lì certe, di trovare una tomba chiusa e invece ecco un terremoto un angelo rotolò la pietra e si pone a sedere su di essa segno dell'intervento di dio che vince la morte proprio in quel luogo di morte dove la forza umana nulla può ecco l'intervento di dio con dio irrompe la vita dove la vita non potrebbe sorgere volendo usare un'immagine pensate ad un tunnel Fino a prima di Cristo, la morte era un tunnel nel quale tutti si infilavano e nessuno sembrava uscire. Cristo invece lo attraversa e lo sfonda dall'altra parte, rivelandoci l'uscita di questo tunnel per chi si fida di Dio e ama l'eterna comunione con Lui. Dio spalanca, rotola massi e proclama la verità. E attraverso l'angelo dice: Gesù, il crocifisso, è risorto, non è qui, come aveva detto, quella stessa vita strappata, distrutta, annichilita sulla croce, si è risvegliata e torna a palpitare di nuovo, ha detto Guardini. Sì, le parole dell'angelo ci riempiono di gioia. Gesù, il crocifisso, proprio lui, proprio quello che ha amato sin lì, è risorto, non è qui, non lo trovi nella tristezza, non lo trovi nei luoghi di morte. L'angelo invita le donne a non aver paura e a ricordare quanto aveva detto Gesù, che sarebbe risorto. Vedete, è la rilettura dei fatti alla luce della parola di Gesù che ci aiuta a saper scorgere segni di vita anche nelle zone apparentemente di morte. Io posso pensare che un evento doloroso, o addirittura la morte di una persona, sia soltanto un triste e nefasto epilogo. Oppure posso aprirmi a un disegno provvidenziale che mi supera e sapere che la vita è in mani più grandi delle nostre. E la rilettura dei fatti alla luce del Vangelo che li illumina di Eterno. E l'angelo dice alle donne, Gesù non è qui, è avanti, vi precede, e oltre, non è chiuso nella tomba, non è confidabile in nostalgici ricordi, è vivo e chiama a far Pasqua anche a voi, ad uscire con Lui dalle vostre tristezze, dai vostri sensi di colpa. E come può avvenire tutto questo? Come possiamo noi fare Pasqua? cosa fanno le donne? Accolgono questa parola e si mettono in cammino, si fidano di quella parola, si fidano potremmo dire di Gesù che è risorto, quindi noi possiamo fare Pasqua e vivere da risorti passando da noi a Dio, dal mio io a Dio, dalla fiducia nella mia testa alla fiducia in Lui, dall'obbedienza ai miei schemi all'obbedienza alle sue parole, passando da un modo di vivere egoista ed egocentrico al vivere da figlio di Dio lasciandomi guidare da Lui. Vedete, in santa semplicità ognuno di noi potrebbe chiedersi qual è il mio sepolcro in questo momento? Qual è quella situazione che è più grande di me? Un vizio dal quale non riesco ad uscire? Un lutto che mi sta trafiggendo l'anima? La paura della morte? Una malattia che mi sta lentamente consumando? Qual è quel luogo di morte dal quale io temo di non riuscire ad uscire da solo. Ecco, proprio lì è il luogo dove Dio vuole intervenire, dove vuole rompere con la sua grazia per risuscitarci, per infonderci nuova vita, la sua vita. La domanda potrebbe sorgere spontanea. Come devo fare? Vedete, qui non si tratta di fare qualcosa io, si tratta innanzitutto di lasciar fare Dio. Si tratta di accogliere il Signore risorto nella mia vita, di lasciarlo entrare in me, di accoglierlo come Signore, di frequentarlo nella preghiera, nei sacramenti, di ascoltarne la parola cercando di viverla, cioè di entrare e vivere in relazione con Lui. Tanto più ciò accade, tanto più sperimenterò la Sua vita nelle mie morti, la Sua liberazione nelle mie schiavitù, la Sua consolazione. Nelle mie lacrime. E guardate che bello! Si fidano di quella parola e incontrano il risorto. Gesù va a loro incontro e loro si prostrano per adorarlo, quasi per trattenerlo. E lo slancio del cuore che non vuol perdere più l'amato. Non temete, dice loro il Signore, andate ad annunciarmi ai miei discepoli: come a dire, da ora sarò sempre con voi, anche se invisibile agli occhi. Dio ha spezzato il muro della morte e sarà sempre con noi. Sta a noi non lasciare la sua mano e lasciarci condurre da Lui, oltre le nostre difficoltà, oltre la morte stessa. E vanno piene di gioia ad annunciare il risorto, quell'incontro con Gesù, quell'esperienza di Lui e ciò che le fa ripartire in fretta e correre a dare agli altri la buona notizia. Come con loro siamo entrati nel sepolcro, così con loro siamo invitati ad annunciare la notizia, la notizia che Cristo è risorto che l'amore di dio è più grande che cristo non ci abbandona neanche nell'ora della sofferenza e della morte che di lui ci possiamo realmente fidare che nelle sue mani anche le ferite più tremende che per amore possiamo aver subito diventano feritoie di luce andiamo ad annunciare andiamo a condividere che il signore è vivo con quella gioia volendo concludere con una piccola storia della piccola lucia una bambina che, sentendo spesso parlare della crocifissione e morte di Gesù, chiese alla nonna se Gesù fosse morto o vivo. La nonna, capì bene la domanda della nipotina, andò ad aprire il Vangelo e le lesse alcuni fatti. Le donne che erano andate al sepolcro il mattino dopo il sabato e avevano trovato il sepolcro vuoto. E' proprio lì un angelo che aveva annunciato che Gesù era vivo. Poi l'incontro di Gesù risorto con i discepoli e quindi il nostro incontro con lui che si rende presente specie nell'Eucaristia. E Lucia era piena di gioia. Qualche giorno dopo la nonna si recò con Lucia alla messa domenicale. C'era il sacerdote e un po' di gente annoiata, un po' triste, canzoni un po' smorte, chiesa mezza vuota, senza giovani. Allora, vedendo tutto questo, Lucia dopo un po' disse alla nonna, «Nonna, ma loro lo sanno che Gesù è risorto? Che il buon Dio ti benedica».